Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 14 ottobre, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sui principali quotidiani nazionali. E Partiamo subito dalla seconda casa, quando si ha diritto all'esenzione IMU. Si passa poi al caro Bollette con i chiarimenti di Agicom e Arera sulla rinegoziazione dei contratti energia e l'Agenzia delle Entrate con la richiesta di chiarimenti se la questione non è personale, nessuna risposta, è ancora aumento di pensioni a chi spetta la rivalutazione anticipata dal 1 ottobre con i chiarimenti IMSS e l'attività di mining fuori campo IVA ma rilevante ai fini delle imposte dirette. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda le pari opportunità con il rapporto biennale su personale maschile e femminile in scadenza il 14 ottobre prossimo. Infine l'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it. Partiamo subito dalla seconda casa. Quando si ha diritto all'esenzione IMU? La risposta è nell'articolo di Anna Maria D'Andrea per quanto riguarda la seconda casa con diritto all'esenzione IMU se la sede della residenza anagrafica e della dimora abituale di uno dei due coniugi è appunto la casa in questione dopo la sentenza della Corte Costituzionale si apre la partita dei requisiti da accertare e dei controlli dei comuni per capire quando spetta l'esonero dal pagamento. Il punto è all'interno dell'articolo che contiene le novità. Anche sulla seconda casa è quindi possibile beneficiare dell'esenzione IMU e in particolare sono i coniugi a dover verificare quando e se spetta l'agevolazione. Questo è uno degli effetti più immediati della sentenza della Corte Costituzionale numero 230 del 13 ottobre 2022 che ha dichiarato illegittime le norme che prevedono il diritto all'esenzione IMU esclusivamente sull'abitazione che è sede della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del contribuente ma anche del proprio nucleo familiare. La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che limitano l'agevolazione in caso di coniugi residenti in caso diverse apre la strada all'esenzione anche su quella che fino ad oggi era considerata come seconda casa bisognerà però rispettare specifiche condizioni i dettagli sono all'interno dell'articolo Proseguiamo con il caro bollette con i chiarimenti di AGCOM e ARERA sulla rinegoziazione dei contratti energia, tutela di famiglie e imprese contro le pratiche commerciali scorrette e l'aumento unilaterale dei prezzi di luce e gas nei contratti energia. È arrivato il comunicato delle due autorità garanti, appunto del 13 ottobre 2022 e contiene i chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 3 del decreto sostegni bis. La normativa prevede la sospensione della possibilità di modificare unilateralmente i prezzi di luce e gas nei contratti energia e ferma quindi gli aumenti fino al prossimo 30 aprile. Passiamo alla richiesta di chiarimenti all'Agenzia delle Entrate. Se la questione non è personale, niente è risposta. L'articolo è di Rosi D'Elia. I contribuenti possono presentare una richiesta all'Agenzia delle Entrate per ottenere chiarimenti normativi solo per se stessi e non per altri. La risposta all'interpello scioglie solo questioni concrete e personali. In tutti gli altri casi l'amministrazione finanziaria questo è appunto un chiarimento dell'amministrazione finanziaria sulle richieste di chiarimento e sull'applicazione della normativa fiscale. Proseguiamo con l'aumento delle pensioni. A chi spetta la rivalutazione anticipata dal 1 ottobre, i chiarimenti IMS nell'articolo di Francesco Rodorigo. L'IMMS nella circolare numero 114 del 13 ottobre 2022 fornisce chiarimenti in merito all'aumento delle pensioni per le mensilità fino a dicembre per la tredicesima. La rivalutazione anticipata, prevista dal decreto bis si applica ai trattamenti fino a 2.692 euro. A seguire l'attività di mining per quanto riguarda l'ambito delle criptovalute fuori campo IVA ma rilevante ai fini delle imposte dirette, l'articolo di Emiliano Marvulli per quanto riguarda il mining delle criptovalute, l'attività è fuori campo IVA ma rileva ai fini delle imposte dirette IRS e IRAP. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 508 dell'11 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate sul tema della corretta tassazione da applicare. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo e il documento di prassi è scaricabile dall'apposito box. L'ultima notizia di oggi sulle pagine di informazione fiscale riguarda le pari opportunità con il rapporto biennale su personale maschile e femminile in scadenza il 14 ottobre 2022 l'articolo di Rosi Delia è da conto della scadenza di oggi 14 ottobre del rapporto su personale maschile e femminile. Il termine era stato inizialmente fissato al 30 settembre ma le segnalazioni sulle difficoltà emerse nell'invio dei dati tramite il portale Servizi Lavoro hanno fatto slittare la data che è ovviamente è quindi oggi. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre sulla Previdenza, pensioni da quota 102 alla rivalutazione degli assegni, cosa succederà nel 2023 nell'articolo di Leonardo Comegna e poi Will, ridurre l'orario a parità di salario, Ambra al Congresso, il sindacato opposto di eh, storie vere l'articolo è di Enrico Marro, e poi i numeri del giorno, 0,3% riguarda Banca Italia, rialzo delle stime sull'inflazione, giù il PIL, cura della redazione economia, e 100% che riguarda la Bocconi con la nuova sede a Roma, tre master per la SDA, obiettivo PA e eh, centro-sud. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Gas dalla Russia nel 2022, l'Italia ne ha importato più del 2021, spesi 10,5 miliardi in otto mesi, è di Fabio Savelli e da conto della premessa di metodo all'elaborazione del report da parte dell'agenzia delle dogane dei dati che sono stati forniti in particolare sulle importazioni italiane per i dettagli ovviamente vi invitiamo a leggere l'articolo per questi ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al corriere.it e con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi lascio al prossimo appuntamento che sarà lunedì Sempre alle 13.30. Arrivederci.